Persone aperte di mente quale voi siete Oggi andremo a trovare la nederite Perché come vedete ho solo il diamante E mi sono sistemato l'inventario perché sì, dovremo andare nel nether. Quindi faremo la sfida degli 8 minuti Credo non lo so adesso quanti minuti Però praticamente faremo una sfida della nederite Guardate che sarà complicatissimo Io infatti mi sto anche cercando di preparare il telefono magico Perché chiaramente poi il telefono deve essere magico Se no tu non puoi fare una sfida senza che il telefono sia magico Infatti adesso oddio cosa sto facendo sto... Avete visto e cercava di sapere Votarmi il telefono secondo me Però adesso persone aperte di mente Perché vi dico che siete aperte di mente Perché la verità Sto vedendo qualcosa di strano eh, comunque con quella cesta Ah, No ma che sei fuori Allora di tutto non ti permetterei mai più Secondo io sto morendo Pian piano cioè come ti sei permesso Ma avete visto questo qua è un assassino cioè, letteralmente un pazzo furioso, ragazzi. Cioè, ok. Però qua c'è un piglin. Eh, un pigman. Se non gli faccio niente, non succede niente. Io intanto imposto il timer. Anzi, inizio già a preparare il timer. Allora, praticamente, dobbiamo andare verso una direzione ben specifica. Perché io so che il coso qua, diciamo, come si chiama il. Um, avete capito tutti? No, il posto dove andare a trovare le delite è praticamente da questa parte. Si deve andare da circa questa parte. Ora, non mi ricordo perfettamente dove era, perché sapete com'è. Io con uh, il senso dell'orientamento non ci siamo proprio, eh. Eh, ma purtroppo a volte, sapete com'è, nella vita purtroppo a volte succede anche questo, eh. Però dobbiamo prepararci bene, perché chiaramente... E poi ovviamente dovete dirmi, secondo voi, se troverò almeno un lingotto di netherite, oppure no. Io qua non me la fido molto, ragazzi. Cioè, nel senso, non mi fido molto di trovare un, un, un lingotto di netherite, anche perché probabilmente... Ehm, probabilmente qua moriremo. E poi comunque è giusto per. Eh, devo fare un taglio perché chiaramente mi sono eh, scordato di prendere le pozioni. Porca puzzardona! Vedete tutte queste grandi pozioni che ho qua? Allora, prima di tutto mi sploscio la pozione così ci vedete qualcosa. E poi dopo bevo la pozione di Fire Resistance, che è molto importante nella vita. Qua nel Nether. Perché se no non si sopravvive, ragazzi, aperti di mente. E ora che io posso, ovviamente, avvio il timer perché mi stavo scordando. Ok, perfetto, 8 minuti, via, via. Sono partiti e adesso dobbiamo trovare tutta uh, l'ancient debris, tutta quanta Tutta quanta proprio, tutta Sto trovando materiali strani, però adesso che uh, stiamo scavando Posso anche iniziare a, sca a scavare, sì certo Posso anche iniziare a parlarvi di cose Molto importanti uh, Perché io a volte vi chiamo persone aperte di mente Beh, perché mh, le persone Che praticamente mh, Mi seguono, di solito sono persone Aperte di mente, proprio come siete voi A differenza di tutti gli altri youtuber Sapete che se seguite il mio canale Siete... Automaticamente aperti di me. Cioè Un po', un po come, come avere, non lo so. Tipo il 10 a scuola, no? Stessa identica cosa è la stessa cosa Cioè vuol dire che sei preso 10 a scuola Vuol dire che hai studiato Ed è sicuro che hai studiato Ecco Stessa cosa qui sul mio canale Se seguite il mio canale Automaticamente sapete che siete aperti di mente E le altre persone Sanno che siete aperti di mente E questa è la cosa più importante Perché poi comunque Secondo me nel 2021 Serve essere aperti di mente ragazzi È importantissimo Infatti le persone che comunque uh, Parlano male Delle persone che stanno insieme Delle altre persone che magari stanno insieme Dello stesso sesso eccetera È completamente sbagliato Noi dobbiamo essere tutti aperti di mente e accettare tutte le persone tutte quante anche magari mh, eh, le persone che arri arrivano da altri paesi dobbiamo accettarle cioè dai per favore 2021 per favore non dobbiamo parlare di ste Cioè, sarebbe anche ovvio non parlarne però mi rendo conto che bisogna parlarne perché eh, evidentemente alcuni non hanno capito e vabbè Niente di che però insomma l'importante è capirlo e è sapere che se mi seguite siete automaticamente aperti di mente Tutti quanti eh, tutti quanti ma infatti c'è proprio un mio simbolo praticamente Quindi adesso cerchiamo di scavare sempre di più, sempre di più appunto per trovare questi diamant Diamanti, volevo dire, diamanti, non diamanza um, mancano, beh, 6 minuti circa Io qua praticamente, non so, ma mi sta dando la scossa al cavo Adesso, se muoio in diretta, spero di no, chiaramente Però se muoio, cioè, insomma, se muoio su Minecraft, chiaramente Sapete che è, è successo qualcosa di particolarmente importante Siamo a 5 minuti e 57 Ma secondo voi troverò qualcosa, perché... I diamanti nella scorsa sfida Ho visto anche che vi è piaciuto Quindi ho detto riportiamolo Perché a quanto pare ai ragazzi piace questa cosa, no? E quindi uh, ho detto mm, Ok, li ho trovati dei diamanti Ma effettivamente qua Io riuscirò a trovare di dei diamanti eh, Dei diamanti, sì Cioè, dei diamanti mai. Ma, dico, dell'Hanchen Debris Oppure, no? Perché sapete bene che l'uncin debris praticamente è la cosa per fare le nederite, che poi dopo si può fare l'armatura e tutto quanto. E io, tipo, due di nederite che mi aveva dato, regalato Nick, perché Nick praticamente era andato a scavare un sacco. Lui è il più ricco del server, praticamente, e ha preso tanta nederite. E quindi ora se abbiamo tutti quanti Cioè nel senso ci ha, dati, ha dato due blocchi a tutti quanti noi E anche a me quindi E quindi questa cosa è molto bella E però comunque devo avere altra mia nederite Perché se no non posso considerarmi di Affatto, affatto ragazzi Cioè nel senso anche voi nei vostri server Ma voi avete la nederite non lo prendo perché, sinceramente, è anche cute. No, però scherzo, non servono a un caspiterino di niente le pepite. Cioè, secondo voi, a cosa servono? le pepite? Ma mi spiegate cosa servono le pepite d'oro nel Nether? Forse in effetti servono, magari, se vi siete scordati loro a casa. In quel caso, magari farvi un cappellino d'oro per i piglin che poi dopo si arrabbiano tantissimo. E poi dopo potrebbero infilare la loro lunga ascia. All'interno del vostro. Um, All'interno de del vostro pensiero critico, chiaramente, dico. Su Minecraft, peraltro. È particolarmente importante. Peraltro io noto una cosa molto particolare. Che ragazzi sono scemo. Ma devo ritornare indietro di nuovo. Ti <ride> ha rotto il piccone. <ride> Cosa fa? Devo ritornare indietro. Rieccomi, rieccomi, riprendiamo qua. Praticamente ho preso un nuovo picconone. E siamo a 4 minuti 17. Comunque, è importante cercare di, di saperlo perché siamo a 4 minuti 17. È importante. Allora, um, cos'è che è successo? Praticamente sono andato a prendere il piccone. e Peraltro, ho anche preso tre diamanti in più. Io ho sentito un rumore strano. Però non voglio distrarmi, ragazzi, perché dobbiamo trovare di. Eh, come si chiama la. L'Ancendbris? La, la, sì. Ma proprio, ha un nome strano comunque. Perché si chiama Uncended Blitz? Cioè, nel senso. È come chiamare. Uh, tuo figlio in un modo strano, tipo puzze, Puzzacchiotto. Cioè, non è bello. Poi dopo, vabbè. Oh, ovviamente. Eh, se uno si chiama Puzzacchiotto va bene. Cioè, non sto dicendo niente. Però, insomma, mi sembra un po' strano. Allora, praticamente, qua cos'è che c'è? Mm. Un beato ceppo di niente, c'è solamente Netherrack. Però, scusate, io in 8 minuti effettivamente, ma riesco a trovare. Perché guardate che questa qua è rarissima. Cioè, se la riesco a trovare sono. Proprio, mamma mia, sono la persona più fortunata di Codesto Mondiciattolo E eh, porca no, non mi devo rompere il microfono Però i miei capelli continuano ad andarmi sulla faccia, porca puzzardona Devo prendermi un cappello, così me lo metto Quando registro i video, così i capelli non mi vanno sulla testa Cioè, dico sugli occhi, non sulla testa Sulla testa, grazie al cavolo che mi stanno i capelli Cioè, immaginate se non ho i capelli sulla testa Cioè, dove ce li devo avere? Sul sulla spalla, magari, tipo, tipo <ride> Sulla spalla che scendono tipo così, no? Da da in parte alla spalla Sarebbe molto particolare come cosa e non l'augurerei a nessuno. Poi, peraltro, magari immaginatevi solamente una spalla, no? Praticamente sarebbe una cosa orribile, chiaramente. Qua comunque eh, la lava fa proprio eh, ribrezzo. Eh, ancora, ancora, basta per l'amor del cielo. Comunque, eh, bah, ma ancora, ma porca... No, vabbè, mi prendono per il sederino. Cioè, allora mi prendono per... Allora ditemelo che mi state prendendo per il sederino. E io devo... Uh, devo avere delle, de delle conseguenze, chiaramente. Devo, devo, devo mettere, devo pensare a qualche conseguenza per voi. Per le vostre... Uh, chiappette, insomma. Per non dire qualcos'altro. Per essere più family friendly possibile. Adesso, chiaramente, è molto importante anche tenere... In considerazione Tutto il contesto no, del, um, Delle pozioni Ricordiamoci che noi le pozioni Praticamente sono molto importanti Perché senza di esse noi non sopravviviamo affatto In questo mondo crudele Perché sì, purtroppo a volte questo mondo crudele Almeno su minecraft E quindi mh, mancano i minuti questo potrebbe essere un problema perché io non ho ancora trovato uno Letteralmente nemmeno uno Di Ancient Debris Ciò vuol dire che sono finito. Cioè Se io non, non la trovo vuol dire che ho perso ragazzi Sinceramente a me non è che piaccia perdere Ciò cioè che okay, è vero si fa per divertirsi Però comunque io vorrei anche vincere Cioè nel senso quando... Quando faccio le cose... Ecco perfetto ho, ho perso la Night Vision Quindi vuol dire che siamo praticamente al capolinea Caputte E mi sa che ho perso proprio tutto Allora Bene Bene Allora mi splascio questa Poi dopo mi splascio questa Mi bevo quest'altra, anzi Ok, perfetto, perfetto, bene, bene, bene Adesso manca un minuto e 25 23, 22 E mi sono scagato addosso Non permettetevi mai più cioè, veramente, non è normale Comunque, scrivetemi voi nei commenti che serie vorreste vedere sul mio canale Perché a me stanno venendo in, in mente Io mentre scavo, non lo so, ma mi vengono in mente tante cose È proprio il mio processo creativo, no? Quando penso ai video, cosa faccio? Mi metto a scavare su Minecraft Mi vengono un sacco di idee in mente Tipo, mh, mi vengono idee tipo di avventura con eh, i draghi, eccetera Sarebbe fighissimo comunque Cioè, io dovrei fare una cosa del genere Oppure tipo, non lo so eh, Comunque ho in mente di fare una cosa veramente bella Che mai, cioè, non credo credo che qualcuno abbia fatto però bisogna vedere come la prende YouTube. Io ve la butto lì. State. Stay tuned, ragazzi. Stay tuned. State tuned. Nel senso, state sul mio canale. State pronti. Perché potrebbero arrivare un sacco di cose. Sì, però io. Allora, io non voglio pecce. Cioè, nel senso, scusatemi. Cioè, devo, sto facendo questo video. Devo trovare almeno uno di Ancient and Breeze. Cioè, anche se. Ok. Mancano 20 secondi. 26 in realtà. Ok, va bene. Magari non ne trovo nessuno. Però comunque vado avanti finché non ne trovo qualcuno. E poi ve lo faccio vedere. Se no, poi dopo, che noia. Cioè, nel senso. Capitemi, no? Cioè, ovviamente taglio, eh. Non è che vi faccio vedere per due ore che magari scappa però taglio faccio vedere che prendo l'ancende bris perché comunque e eh, eh, c'è, cioè nel senso è necessaria E poi dopo chiaramente eh, Niente, cambio totalmente E finiamo il video, però prima devo trovarla Infatti mi sa che è finito qua È finita, e mi sa che è finita E eh, sentitelo il timer, bene, non abbiamo trovato niente Abbiamo perso, però io come ho detto Devo continuare, quindi io vi ricordo che se mi seguite Siete aperti di mente, automaticamente Siete proprio considerati così Ah, l'alte de briso! E' questa qua, e questa porca Puzzardona, scurreggiona, maialona Ok perfetto, cioè se io ora vado a casa La cuocio, sta roba, cos'è che succede? Non lo so, non so come si fa, devo chiedere al mio amico Perché io sono proprio ignorante, anzi scrivetemelo voi Nei commenti, eh, perché sono molto Curioso di sapere come si fa questa Ancient de, bress, de eh, come caspita si chiama E mi raccomando Ricordatevi di restare sempre aperti di mente Persone aperte di mente perché è molto importante In una società come oggi E noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi